Allora, come vedete ha un colore rubino, è la goccia di rubino che diceva prima con una nota già granata, molto interessante, come vedete non è eccessivamente carico, ha la, ha la giusta dose di colorazione, perché non vi, vi sospettitevi se vedete questa tipologia di vitigno quando viene con quelle colorazioni molto concentrate. Questo è il giusto colore dell'olio. Andiamo a sentirlo al naso. Il naso è impressionante l'equilibrio fra l'eleganza e l'intensità. Sentite subito le note di frutta rossa che ve rimane emergono immediate, le note di sottobosco, di tabacco, e poi questa eleganza della speziatura. Sentite che complessità ha questo naso. Andiamo a sentirlo in bocca. È splendido perché riesce ad avere freschezza con questa grande struttura questa mineralità particolare, sentite questa cosa, questo a fondo, questa potenza del tannino va ben equilibrata, sentite questa persistenza che è il sì. vulcano, sì, e questo si sente bene. In ecco, questo, questo vino è stata mantenuta l'eleganza io noi l'abbiamo già assaggiato perché intanto l'abbiamo anche premiato quest'anno con l'Osaria e quindi adesso lo riassaggiamo quasi a distanza di un anno e... però devo dire che l'evoluzione di questo vino è senza una sorpresa ma è lentissima no? come tutti i grandi vini perché questo è ancora un vino che si dovrebbe tenere lì no? No, già... eh, no, nel senso che è giovane no?